105 video, due anni insieme al nostro carrile Alessio. Alessio, vieni qua, fatti vedere per un attimo da, da tutti i presenti, fa vedere la tua faccia, il nostro bravissimo e bellissimo Alessio, sopravvissuto all'insopravvivibile, bravissimo, grazie, perché se no non so con chi farei video, scherzo, bravo. 105 video, adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non è vero, in realtà torniamo la prossima settimana, del 2020, però pausa, basta con le terapie brevi, ridiamo un po' e grazie per essere stati qui. 105... Da buon terapeuta breve, non è raro che io mi concentri prima sul sintomo o l'aspetto Problematico Nucleare da buon terapeuta breve, non è da buon terapeuta breve. Non è raro che io mi concentri. Per concentri da buon terapeuta breve, non è raro che io mi concentri per primo sull'aspetto sintematico. Uh, crepammo, non se può sentire. Crepammo noi crepammo. Si è crepato, si sente. Aspettiamo che passi, come eh, si chiama no? L'Arrosticino, come si chiama? Arrodino. Arrodino, Arrodino, Arrodino l'Arrosticino, eh. che ho fame, perché ho fame? Eh. È una costruzione come tante altre, che nella mia ipo, ipofi, ipofisi deve, deve fare qualcosa. Psycho sense, è un po' inquietante. Un po' da film horror. Un po' da film horror diciamolo, il senso del psico e gli fa l'analisi, ora ti analizzo, che è una cosa un po' ambigua, effettivamente. È in punto, è in funto, in punte. È soltanto una costruzione, come tante altre, an come tante ante. È una costruzione come tante ante. Per questa è una Per questo è una costruzione. Il concetto delle nuove logiche per me è quello di ridurre la compl- Il concetto delle nuove logiche per me è quello di ridurre la complessità. Fini? Sì, basta. C'è cioè, mezzo secondo dopo. Arrivederci. Sì, eh, no, era finito, era, sì. era finito così. Poi ci mancano solo 8 video. Perché quest'anno, quest'anno, ha 53 mercoledì, 53 martedì. Quando si vede il risultato di un'ordalia, spesso c'è l'idea di <ride> un ammazzato marino. Okay. va bene.